Va bene, iniziamo la conferenza stampa che abbiamo convocato eh, qui davanti all'epoca Santeria Martini per lanciare un segnale chiaro eh, sia alla Regione sia al Comune e in quanto i due enti locali che sono legittimati eh, a prendere decisioni in merito. La nostra lotta la conoscete, insomma, è, è un percorso uh, per l'apertura dell'ex ospedale Maria Delaide che già va avanti da, uh, da circa un anno e più, veramente eh, molto più di un anno. Ricordo in breve: eh, l'ospedale è, eh, è stato chiuso cinque anni fa, sei anni fa ormai, dopo una lotta dei lavoratori, chiuso dalla giunta del PD all'epoca alla regione, è rimasto sempre chiuso sono stati tanti bandi e progetti su quello spazio ma non si è mai fatto niente l'ultima novità che riguarda l'anno scorso è eh, la, um, la vendita dello stabile da parte della regione che è ancora in mano comunque alla gestione dell'ASL ASL Torino Centro al, eh, al progetto delle universiadi in particolare in quello spazio si vorrebbe tenere una casa dello studente per universiadi che poi dovrebbe andare in gestione privato pubblico tramite anche le disu a quello che dovrebbe essere anche uno studentato futuro. E la nostra lotta ha fatto sì finora che, eh, insomma, ha fatto sì che abbiamo ottenuto almeno 1000 metri quadri dei, dei 13.000 metri quadri che è lo stabile per un polambulatorio questo non ci basta, non tanto perché ovviamente mettiamo in contrapposizione il diritto allo studio contro il diritto alla salute e ci mancherebbe altro, ma perché eh, sia perché in quel quartiere si stanno cominciando a concentrare una serie di, eh, di case dello studente in, uno, in una progettazione urbana che vede una studentizzazione e una studentizzazione de de degli studenti in un solo quartiere, sia perché eh, quell'ospedale è un ospedale praticamente in parte già ristrutturato un anno prima che chiudesse e ha, e secondo noi e secondo gli, gli architetti che abbiamo anche consultato, ancora prerogative per una funzione ospedaliera eh, diciamo decente e buona. E, e Quindi abbiamo fatto questa lotta, la regione ci ha incontrato ma poi mh, ha chiuso le porte ha chiuso le porte dicendoci cosa? C'è il PNRR sulla sanità, il PNRR in breve dispone la territorializzazione finalmente de delle strutture sanitarie, anche perché l'esperienza Covid ci ha insegnato che la territorializzazione e la diffusione nello de spazio di poli sanitari contribuisce alla guarigione, contribuisce al decadimento delle patologie anche croniche o meno, sì qui ci sono i volantini se volete e ho il comunicato stampa che abbiamo fatto, però eh, a, a dispetto di quello che c'è scritto sul PNRR la regione continua invece a proporre un accentramento delle funzioni ospedaliere. In questa struttura qui che è chiusa, abbandonata da 40 anni, eh, no, da, da, da, da 30 anni la, la regione vuole mettere dentro due case della comunità due ospedali di comunità e tre centrali operative in più a lungodora Savona dove già c'è l'ASL si vuole rifare soltanto un rimachillaggio di quello che è la struttura già ASL mettendo dentro due case di comunità allora quello che dovevano essere praticamente due, 4, 6 e 3-9 spazi funzionali per la sanità vengono, cioè in un quartiere di più di, di 70.000 abitanti, vengono accentrate soltanto in due posti, lasciando completamente sguarnita quella che è una popolazione di una circoscrizione che ha almeno 70.000 abitanti, se non mi sbaglio insomma molto, molto di più. Il, allora, con la logica dei polisanitari, ovviamente il Maria Delaide per la, per la regione continua a rimanere uno spazio vuoto da vendere. Le, le università si sono tirate fuori da, dal comitato promotore per le università, quindi non si sa neanche chi le deve promuovere, poi, queste università, quindi è chiaro che la regione vuole solamente fare cazzo. Il comune cosa fa? Questo è un altro elemento eh, centrale. Il Comune si è limitato soltanto ad un banale e non vincolante in quanto tale ordine del giorno che, eh, diciamo, premeva, cioè, che considerava raggiunta per premere sulla regione per far sì che il Maria Adelaide fosse destinato a polo sanitario per le case di, eh, di comunità. Oltre a quello non è mai andato. Il piano regolatore attuale dispone quello, quella, eh, quella struttura come ospedale ma non pubblico. Quindi la nostra preoccupazione qual è? Che appena fatto il PNRR che scade il, il 31 maggio quella struttura rimarrà vuota, rimarrà come assegnazione comunque ad uso ospedaliero e la nostra preoccupazione appunto è che venga venduto all'ennesimo privato che speculerà su una, su una struttura già pronta per fare la propria cassa di, di ospedalizzazione privata. L'assessore Rosatelli noi lo mettiamo al centro delle nostre critiche perché per diversi motivi, sia perché politicamente si è, si è subito speso nella sua campagna elettorale Prendendo la nostra lotta come riferimento, facendo promesse che non ha mantenuto, criticando una classe dirigente e, e, e comportandosi di fatto come quella loro, cioè come quelli che eh, criticava, cioè, dicendo che avrebbe fatto di tutto per far sì che il Meredelade fosse destinato a casa della comunità, ma al momento è soltanto un ordine del giorno. Allora, caro assessore, assessore caro sindaco fai, fate quello che avete scritto, entro il 31 maggio e non dopo, perché se lo fate dopo è chiaro che poi sarete costretti anche voi a vendere e quindi c'è una grande presa in giro eh, eh, eh, diciamo politica. In chiusura appunto chiediamo queste cose, chiediamo che l'ordine del giorno rimanga vincolante e che ci sia una variante al piano regolatore che dica che quell'ospedale non è solo un ospedale ma un ospedale a destinazione pubblica e quindi rimanga pubblico e che la Regione si impegni a far sì che non si accentrano le case di comunità, che non si accentri la salute territoriale in, po in pochi posti ma si disperda per, per quella che è la funzione reale all'interno dei, dei, dei territori. Infine la rimozione del manager sanitario Otto Picco, è un manager che ha fatto tante di quelle promesse di cui non ha mantenuto praticamente nessuna, non è a, a nostro parere in grado di governare istituzionalmente la sanità eh, in questa città abbiamo saputo da poco che sarà assegnato ad un ente di controllo che ha a che fare anche con l'applicazione del PNRR sulle case di comunità, eccetera. Vogliamo che Dottor Picco non entri in quel ruolo perché a nostro parere è semplicemente incapace. Le lascio la parola... se ci sono delle, delle, delle domande, grazie. Allora, Fabrizio Maffioletti, Presenza Italia. Eh, e voi avete fatto un progetto, avete presentato un progetto su Maria Adelaide, questo progetto prevedeva anche una struttura riabilitativa quindi per eh, degenza di, di media per eh, la riabilitazione attualmente eh, le strutture riabilitative piemontesi sono sostanzialmente in mano ai privati eh, che cosa avete idea di che cosa preveda eh, il progetto della stanteria martini se prevede una struttura riabilitativa la struttura... La struttura riabilitativa dovrebbe essere dentro quei mille metri quadri della de, de del Adelaide, eh. prima funzionale per l'università dice per i giocatori, eh, scusate, per gli atleti delle università, e poi eh, rimane lì. Ovviamente, stiamo parlando di, di mille metri quadri perché nulla e al momento rimane solo il CCO e da quanto leggiamo dal PNRR non c'è altro cioè nel senso non c'è altro che, va, che vada alle strutture riabilitative tant'è vero che Maria D'Elaide era una struttura riabilitativa in quanto tale ed è stata chiusa per far sì guarda caso che ai privati poi si approfittassero di una di quelle che è la gestione più ricca delle ospedalizzazioni che la riabilitazione tramite poi il pagamento dei fondi regionali questo sì, un'ultima cosa che mi dimenticavo è su DERI. e qua non è previsto, eh. previsto. un'altra cosa che mi dimenticavo a mettere in campo è Deri, ovviamente cioè il presidente della de, de, de, de cioè, Costituzione che è favorevole al fatto che Maria Delaide si divida in, in, in studentato e, e, e, e anche in in, in piccolo eh, facendo sì che un progetto lega e PD riven, vada diciamo, in ballo anche per questo chiamiamo in, in campo l'assessore Trotto Satelli per dire tu che critichi tanto questo accordo sotto banco PT lega, che cosa fai ma non è, guardate che non è una, un attacco ideologico il nostro Già a Settimo hanno chiuso un ospedale in questa maniera Facendo tante promesse ai cittadini Per cui poi alla fine PD e Lega si sono messi d'accordo per chiuderlo e venderlo Quindi non vorremmo che la stessa cosa succeda al Maria Delaida Eh sì, credo. Ma chiedere, Come è saltata fuori l'alternativa della, della Stanteria Martini e, e in che condizione è? Se non sembra Allora, la stanteria Martini è, è uscita così dal cilindro e l'abbiamo letta per la prima volta nel, nel PNRR a regione, ma questa cosa noi l'abbiamo resa pubblica sul nostro sul nostro account Facebook è uscita una lista con tutte le strutture di comunità e di casa della salute che dovrebbero essere in questa città, ce cioè, ne stanno un po' tutte è uscita la Stanteria Martini. La Stanteria Martini in teoria doveva essere destinata ad un polo universitario di informatica, se non mi ricordo male, la vostra ingegneria, insomma adesso non, non, non, non mi ricordo bene, ma ad un'altra cosa, perché ovviamente dentro è chiusa, se lo vedete, da 35 anni, e dentro abbiamo fatto un giro ed è una cosa da raccontare, da poco raccontare, insomma, è devastata dentro. Cioè, non è che c'è poco da dire, i carrelli qua fuori lo dicono già da sé. E, e, quindi, il recupero di questa funzione, cioè di questa struttura che è decadente, costerebbe di più del recupero di un Maria Delight che è già in parte è stato ristrutturato sei anni fa. Quindi, è chiaro che c'è un, un, un, un calcolo di interessi anche economici che poi aggravare sulle casse e sulla fiscalità di chi paga senza essere efficiente ed efficace fondamentalmente.